Eccoci, allora riprendiamo eh, il discorso che abbiamo accennato ieri sulla chiusura della lezione di come eh, diciamo così, passare dall'utilizzo di cicli semplici ai cosiddetti cicli annidati. Mm? Eh, questa figura eh, ci diciamo, suggerisce, eh, se guardiamo sulla lato sinistro, eh, che abbiamo un semplice e normalissimo ciclo while, no? eh, while condizione, eh, se è vero, scusate la T, anziché qua dovrebbe essere qua sotto, il vero, il true, vado nel blocco B eh, Se invece è falso, ehm, diciamo così, termino le, le iterazioni e quindi posso uscire dal ciclo B è il, il body, il corpo del ciclo che viene ripetuto più volte Questo è un semplice ciclo while, no? eh, potremmo anche scriverlo come ciclo forse Questa condizione forse semplicemente eh, analizza gli elementi di un contenitore o di un range E fin qua nulla di nuovo anche nulla di nuovo è il fatto che dentro il corpo di questo while può esserci qualunque tipo di istruzione o combinazione di istruzione Python, compreso eventualmente a sua volta un altro ciclo. E quindi eh, tra le molte istruzioni che possono comporre questo eh, corpo no, del, del ciclo while, può esserci casualmente, qui c'è la riga tratteggiata che ci fa vedere dentro questo grande blocco B, c'è un altro ciclo, while che avrà la sua condizione 2, condizione che avrà il suo corpo body 2, eh, che eh, lavora cioè, tranquillamente senza preoccuparsi del fatto che lui sia inserito dentro un altro ciclo. Lui lavora con le solite regole di prima. Quindi eh, di per sé non è una cosa diciamo così, particolare, non, non richiede diciamo così, nozioni particolari dal punto di vista del, del codice o dell'istruzione del linguaggio, eh, semplicemente dobbiamo un attimo familiarizzarci con questo tipo di costruzioni eh, che di fatto combinano cose che già sappiamo eh, per capire un po' come usarle. Allora, eh, io per eh, poi facciamo un esercizio che c'è sulle slide, ma mi sembra che anche sulla base della discussione di ieri, eh, potremmo partire con eh, un esercizio di un tipo diverso eh, in cui cercheremo di scoprire no, perché eh, o a che cosa possono servire eh, questi, eh, questi doppi cicli no? allora immaginiamo di, di calcolare eh, eh, scriviamo un programma eh, quindi scriviamo un programma che eh, per calcolare il volume di un parallelepipedo. Il programma dovrà acquisire la, le dimensioni dei tre lati che devono essere, diciamo, positive e minore di, diciamo, mille, per mettere un un valore eh, e poi stampare volume calcolato ehm, nel caso in cui l'utente inserisca un dato non valido il valore di un dato non valido di un lato non valido Essere, deve essere ripetuto l'inserimento punto okay. un caso semplice io leggo un numero leggo il secondo leggo il terzo se quando leggo il primo questo numero è sbagliato cioè non è nel range tra 0 e 1000 allora devo chiedere nuovamente il numero all'utente, cosa che abbiamo già fatto. Eh, sì, mi, mi accorgo, Massimiliano mi fa notare che ho usato per la prima volta una sintassi che non avevo mai visto, i tre apici, eh, tre apici singoli oppure tre apici doppi, funziona anche in quel modo, eh, serve per costruire una stringa su più righe, eh, una stringa che contenga all'interno degli a capo. E se una stringa viene messa lì in mezzo al nulla, di fatto non fa nulla, non esegue nessuna istruzione, semplicemente... Python calcola la stringa e butta via il risultato e, e viene usato molto spesso appunto per scrivere dei commenti su più righe, dei blocchi di testo da inserire dentro il, il programma, però potremmo benissimo assegnarla a, un, a una variabile di tipo stringa e, eh, e questa viene inserita nel programma, se invece non viene assegnata nulla viene di fatto eh, ignorata dal dal compilatore eh, si usa molto spesso per documentare questa struttura qua si usa molto spesso per documentare cosa fa un programma o cosa fa una funzione eh, semplicemente mettendo diciamo così, una sorta di pseudo commento sotto forma di stringa come prima istruzione hm? io l'ho scritto solamente per comodità per non dover mettere il cancelletto su, davanti a ogni riga ok ehm, allora lo sappiamo fare facilmente eh supponiamo di innanzitutto fregarcene no? di questa seconda clausola ok? quindi leggo tre lati e calcolo il volume voi potreste dire eh, lato A uguale input, eh, scusate, float di input di, di, di lato 1 e così via, B uguale Flot di input di lato 2 e C è uguale, eh? però visto che ci siamo, anziché chiamarle A, B, C, D, immaginate che adesso è un parallelo, ha solo tre lati per brevità, ma immaginate che magari questo debba, eh, potrebbe essere anche una figura più complessa, quindi magari il numero di dati che devo acquisire sono 20, no? o sono di più, quindi un iperparallelogramma su più dimensioni, eh, allora conviene eh, organizzare questo all'interno di un ciclo. Mm? Eh, noi dobbiamo leggere tre lati, quindi in questo caso i dati da leggere sono tre, eh? lo mettiamo in una costante e ripetiamo eh, per tre volte la lettura di un dato mm? e quindi chiediamo all'utente il valore di un certo lato che altro non sarà che il float dell'input di eh, lato e qui dovrò scrivere lato 1, lato 2, lato 3, allora lo scriviamo con lato, con una stringa formattata in cui ci scrivo i più 1, due punti spazio. Mm? Quindi scriverò la prima volta lato U quando i vale 0 lato 1, quando i vale, 2, la, eh, quando i vale 1 lato 2 e così via. No? Proviamo a vedere se funziona, vedete che qua sotto viene lato 1, lato 3, lato 2 55, lato 3 22 e poi il programma ovviamente termina perché ha esaurito le tre iterazioni. Questo range lati, lati vale 3, ehm, itererà col valore di i uguale u, 0, u uguale 1 e u uguale 2. Hm? Fin qui. Nulla di nuovo, è un semplicissimo ciclo for con un numero di iterazioni definito eh? da una costante. Eh, noi poi a questo punto dobbiamo calcolare il volume, quindi all'interno di un ciclo for beh, il volume lo calcoliamo eh, come, se fosse, eh, come se fosse una sommatoria, solo che anziché sommare le, i, da, i lati dovremmo moltiplicarli tra di loro. Eh? Quindi inizializziamo una variabile volume a 1 e eh, ogni volta moltiplichiamo volume uguale volume per lato e alla fine avremo quindi il valore del volume il volume è pari a volume mm? um, ok vediamo se funziona con dei dati semplici 3 per 4 per 5, 3 per 4 per 5 mi darà 15 per 5, 60, ok, è giusto. Allora Francesco mi chiede quando fai l'input bisogna inserire il valore come fai per inserire anche l'unità di misura. No, l'input legge una stringa. Se questa stringa contiene solo un numero, allora lo puoi convertire in float e te lo darà direttamente come numero reale. E se eh, l'input fosse qualcosa del tipo eh, se, dovesse, se volessi che l'utente potesse inserire qualcosa del tipo 3 metri scusate la m minuscola allora eh, leggi con l'input la stringa e poi devi andare a trovare dove c'è lo spazio separare la parte numerica separare l'unità di misura e, e farti l'analisi quindi devi farti tutto a mano tu analizzando la stringa mm? eh, però il, il testo non mi diceva questo mm? il testo mi diceva che e le dimensioni dei lati devono essere i numeri positivi quindi il testo non parlava di unità di misura parlava semplicemente di valori numerici quindi in questo caso non mi devo complicare la vita eh, su questo altrimenti niente, devo, non, non c'è nessun automatismo nel linguaggio devo farmi a mano tutto il lavoro Alida mi chiede perché stampo I più 1 eh, anziché I eh, beh, perché I vale, assume i valori 0, poi 1, poi 2 allora, se tu lanci un programma, a un utente, gli chiedi qual è il lato 0 se questa persona è una persona normale, ti dice ma sei scemo, eh, quello vuol dire lato 0 I lati sono l'1, 2, l 3, no? Eh, e quindi eh, la, il range, come sempre in tutti i linguaggi di programmazione, inizia a contare da 0 okay? Il cervello degli informatici conta da 0 Però il cervello delle persone normali conta a partire da 1 e quindi a livello a scopo estetico, puramente estetico, perché qui compaia 1, 2, 3 quando in realtà i vale 0, 1, 2, sommiamo questo 1. Okay. Volendo potremmo anche mettere un input su lati, sì, sì certo, se volessimo generalizzare eh, l'esercizio per eh, calcolare non solamente i parallelepipedi eh, su, su tre dimensioni, ma anche eventualmente quelli su due, cioè i rettangoli, oppure eventualmente su, quelli su quattro, cioè iper, eh, le figure iper, eh, negli iperspazi, eh, si può tranquillamente fare. Eh, Noemi mi dice dove abbiamo messo che i lati si moltiplicano tra di loro In questa istruzione qui Io sono partito con un valore di volume Che è l'elemento neutro per la moltiplicazione Cioè 1 eh, Ho scelto il volume anziché la somma per cambiare un po' no? Così, perché se no vi addormentate Perché facciamo sempre lo stesso esercizio sulla somma dei numeri Se volessimo sommare i lati partiremmo con somma uguale a 0 E ogni volta faremo somma uguale somma più lato Ecco, potendo calcolare il volume Li dobbiamo moltiplicare tra di loro e quindi io moltiplico ogni volta il volume, chiamiamolo volume, la produttoria, il prodotto parziale di tutti i lati precedenti, moltiplicato per il lato che ho appena acquisito, che ho appena letto. Quindi eh, ogni volta volume mi dà il prodotto dei lati precedenti e ad ogni iterazione acquisisco un nuovo dato e moltiplico questa variabile volume per il valore del lato che ho appena letto. E questo lo ripeto ogni volta, perché essendo dentro il for, ogni volta i uguale a 0 leggo il primo lato, lo acquisisco e lo moltiplico. Non vi vedo tanto convinti, quindi magari proviamo a vederlo eseguito passo passo ok, Lati vale 3, inizializzo il volume a 1, e a questo punto ho questo for che mi ripete per i uguale a 0, 1, 2, 3 volte, ok, i uguale a 0, prima iterazione, faccio la input, e quindi lui inserirà l'utente, ecco qua a destra, inserisco il valore 3, invio. Adesso ho letto il primo lato che è 3, l'istruzione che faccio qua è prendere volume che vale 1 e moltiplicarlo per lato che vale 3, e questo mi darà il nuovo valore di volume, che è il volume un po' parziale, cioè ho fatto la moltiplicazione del primo lato, no? poi dovrò fare gli altri due. Infatti, torno indietro, seconda iterazione, i vale 1, acquisisco il secondo lato, che sarà 4, eh, e poi aggiorno il volume, sulla base del volume del produttore parziale che ho fatto finora, che valeva 3, perché avevo visto un solo lato, moltiplicato il lato attuale, che vale 4, e il volume salirà a 12 e così via, quando eh, la terza iterazione, i uguale a 2, chiederò il terzo lato, abbiamo deciso di mettere 5, e quindi il volume che calco calcolerò sarà il 12, che è il risultato delle moltiplicazioni precedenti, per 5, che è il valore della, eh, del lato attuale. E alla fine ho finito le tre iterazioni, quindi sul ciclo 4 si chiederà se deve ancora fare qualcosa, dirà di no, e alla fine stamperà il valore del volume che è pari a 60 ok? Ehm, quindi tutto qua, solo per chi lo sta dicendo nei, nei messaggi il, il fatto di ripetere l'inserimento non l'abbiamo ancora considerato qui stiamo solamente facendo la prima parte no, di questa specifica del programma l'aggiungiamo tra un attimo quando siamo sicuri di ciò che abbiamo fatto finora ehm, ok, quindi la variabile lato, eh, eh, rispondendo ai messaggi nella chat, ogni volta, eh, ogni volta che leggo il lato, ogni, ad ogni iterazione leggo una nuova, un nuovo numero dall'utente e questo va a sovrascrivere il valore che ha la variabile lato. Quindi alla prima iterazione lato vale il primo numero che ho letto, alla seconda vale il secondo numero che ho letto e si dimentica la prima. Alla terza iterazione varrà il terzo numero che ho letto e si dimentica la seconda e così via. Cioè ogni volta si ricorda solamente l'ultimo numero che ho letto. Quindi alla fine del ciclo io non ti so più dire quanto, fa, quanto sono i lati, quanto valevano i lati. Ma posso solamente dirti il valore della, del prodotto di questi numeri, perché è l'unica cosa di cui ho tenuto traccia. Mm? Ehm... Per coloro che hanno, eh, chiedono cos'è la F davanti alla stringa, fa parte della formattazione delle stringhe eh, e quindi andate eh, a rivedervi eh, diciamo, la lezione in cui abbiamo parlato di, di, di formattazione dell'output. Eh, se, semplicemente mi permette di inserire, se io una stringa, diciamo, col, cioè, viene messo il carattere F davanti, e a questo punto è, diventa possibile, diventa una stringa formattata e diventa possibile inserire tra parentesi graffe, proprio all'interno della stringa, i nomi delle variabili che voglio stampare, che voglio inserire. Mm? Questa è, è un'alternativa rispetto a concatenare i valori, convertirli in stringhe, ma ne abbiamo già parlato, è, un, è tutto formato un argomento non, non, non particolarmente complesso. Ehm... Daria mi dice che volume 1.0 è il valore neutro, sì perché se io ho questa variabile volume la dovrò inizializzare in qualche modo no? per fare la moltiplicazione, allora eh, non posso inizializzare a 0 perché se inizializzassi a 0 eh, la prima moltiplicazione che mi fa è 0 per lato che è da sempre 0, quindi ogni volta moltiplicherei il lato nuovo che mi arriva sempre per 0 e alla fine il volume sarebbe sbagliato perché direi che è sempre 0 quindi devo inizializzare la variabile con una sorta di valore neutro e in questo caso visto che sto moltiplicando i dati tra di loro il valore neutro è 1.0 ehm, poi potrebbero esserci altri trucchi per dire non lo inizializzo fuori dal ciclo ma lo inizializzo col valore del primo lato quando lo leggo ma non, non complichiamoci diciamo, la vita in questo momento eh, non vedo più qualcuno che aveva scritto, non ho capito perché voi hai fatto il for. No? Mi ha detto: Perché che cosa serve il for qua? Eh beh, serve perché se io ho tre lati, devo ripetere per tre volte queste due operazioni: lettura del dato e calcolo del volume, aggiornamento del volume. Eh, non voglio fare copia e incolla e scrivere tre volte queste istruzioni. E quindi le scrivo una volta sola e uso il ciclo for per fare in modo che vengano ripetute. Eh? Eh, a questo punto. Questa è la versione semplice, okay? è esattamente l'esercizio fammi la somma dei numeri che ti ho dato, inserisci tre numeri e fai la somma, semplicemente se che fa la somma fa la moltiplicazione, fine, non è nulla di diverso. Adesso ci aggiungiamo il secondo requisito, che mi dice che nel caso in cui l'utente inserisca il valore di un lato non valido, questo deve essere ripetuto, l'inserimento deve essere ripetuto. Okay? Allora, noi lo sappiamo fare, no? eh, proviamo a farlo a parte. Cancello il pezzo di sotto e facciamo una, una prima prova. Io per leggere un dato so già che potrei, eh, di fatto l'istruzione di base è eh, sempre la stessa. Lato, leggimi il valore del lato. E poi sappiamo già, che abbiamo già visto, che potremmo usare un ciclo while che ripete l'inserimento del dato fino a quando il dato non, non diventa corretto. E quindi potrei dire, eh, andiamo a verificare, eh, l'avevamo fatto in modi diversi, no? eh, uno l'avevamo fatto con la lettura, eh, lettura iniziale, l'altra volta l'avevamo fatto invece con un flag. Eh, il modo più semplice è quello di magari farlo con la lettura iniziale. Quindi se lato minore di 0, minore uguale, anche 0 non va bene, or lato maggiore o uguale a 1000. Allora dovrò dire che il valore del lato non è valido, valore non valido, virgola, ripeti, e quindi ripetere l'istruzione di lettura, ok? Questo è ciò che facevamo all'inizio della settimana scorsa sui cicli. While eh, io leggo un dato, se questo dato eh, è al di fuori in questo caso è, è al di fuori del range valido, quindi finché è sbagliato, allora stamperò un messaggio d'errore e leggerò nuovamente lo stesso dato. Okay? perché ho messo un while e non un if? Ma l'if andrebbe bene se io eh, sbaglio il dato è sbagliato, allora lo rileggo e poi non controllo più niente. No, lì farebbe controllo una volta sola sul primo dato che ho letto. Io però voglio di più, voglio che dopo che lui ha inserito un dato, l'ha sbagliato, lo faccio reinserire, dopo che l'ho inserito voglio ricontrollarlo, ricontrollare che sia corretto. E quindi, no, quindi da questo while non uscirò mai, rimarrò intrappolato lì, finché l'utente finalmente non inserirà un dato valido. Eh, possiamo provarci eh, semplicemente inseriamo penso, lato eh, meno 6 mi dice che il valore non è valido e ripeti se invece il dato è 1500 anche il valore non sarà valido ma finalmente quando inserisco un dato valido 80 il programma va avanti beh in questo caso va avanti nell'altra parte del programma e eh, qui lo interrompiamo quindi questo lo sappiamo fare, leggere un singolo dato e eh, insistere finché quel dato non è corretto. Semplicemente questo blocco di codice dovrà andare a sostituire l'input che avevamo scritto prima. No? Mentre prima facevamo un input cieco, alla cieca, leggo e mi fido, adesso non mi basta più perché devo tener conto di questo requisito, che il dato deve essere richiesto una seconda volta, e quindi quando, eh, anziché leggere il dato alla cieca, inserirò queste quattro righe che mi gestiscono la lettura del dato, ripetendola eh, nel caso in cui eh, ci sia un errore. Mm? Quindi eh, eh, ci accorgiamo dopo che avremo ottenuto un ciclo dentro un altro ciclo. Mm? Uh, però lo facciamo naturalmente nel senso che noi al qua in, in testa avevamo leggo un dato scrivo un'istruzione se in testa avessi leggo un dato controllando che sia giusto eh beh, mi, mi, mi costruisco questo piccolo frammento di programma che poi questo frammento di programma capita che sia si trovi all'interno di un altro ciclo for non cambia hm? non cambia il modo in cui l'ho costruito semplicemente lo infilo lì quindi l'operazione che faccio adesso è quella di prendere questo codice che è solamente come dicevo, un frammentino di un programma che gestisce la lettura di un dato quindi scriviamolo come commento legge un dato e eh, garantisci che sia compreso tra 0 e 100 e 1000 questo blocco qua lo prendo, questo sarebbe fatto per un lato solo, ma io lo vado a sostituire a, a ciò che c'era qua. Adesso attenzione che devo indentare bene. Opla. Quindi prima c'era qui, dentro il ciclo for, una sola istruzione input, che non controllava nulla. Adesso al posto di questa istruzione input ho messo queste tre righe no, me ne manca un insomma giù, no, questo qua, scusate, qua, queste quattro righe, bisogna incolonarlo giusto, ok? Queste quattro righe, che sono esattamente quelle di prima, quelle di prima le avevamo fatte solamente per prova, no? per, per ragionarci, adesso ovviamente queste qua di prima non servono più, le dobbiamo togliere, no? e quindi le abbiamo integrate, ecco qua il programma a cui siamo arrivati, le abbiamo integrate in questo modo, quindi abbiamo il nostro cicloforo esterno che itera sui tre lati, lato 1, lato 2, lato 3, e va bene, con la sua variabile di controllo i, con la sua variabile aggiornata, con il suo accumulatore volume, che viene accumulato ogni volta sulla base del nuovo lato che ha letto. E questo è esattamente come prima. Poi, la lettura del dato non è più una sola istruzione, ma è un blocchettino di poche istruzioni, che ha lo scopo di validare diciamo, la correttezza del valore, eh, contiene interno un ciclo un ciclo while beh in questo caso c'è un ciclo for esterno e un ciclo while interno fa lo stesso no? possiamo combinare eh, a piacere come vogliamo quindi se io eseguisti questo programma lui cosa fa? Eh, ah no scusate dobbiamo ancora fare una piccola correzione perché qui mi stampa lato e basta mentre io volevo stampare lato i più 1. quindi scrivo i più 1 e devo, e devo dire che questa è una stringa formattata quindi ci metto la f davanti anche qua di nuovo diciamo la stessa cosa, i più 1 eh, e potrei anche mettere qua che il valore non valido stampo quanto valga che è il dato. Ok, ovviamente, qua sto solo controllando valori numerici non validi. Se l'utente inserisce un carattere, una stringa quindi che non può essere considerata come un numero intero, il programma si blocca, ma non, non è qua il nostro obiettivo andare a catturare, validare quel tipo di errori ok, quindi, lato 1 distrattamente inserisco 20.000 lui mi dice che il valore 20.000 non è valido ripeti l'inserimento sempre del lato 1 e questa volta scrivo meno 5 e non va di nuovo bene e la terza volta finalmente scriverò 0 ovviamente non va di nuovo bene perché per fortuna ho controllato che se è minore o uguale a 0 non va bene devo ripetere finalmente poi scriverò 3 e ha acquisito, vedete che va avanti il programma sul lato 2, ha acquisito questo valore, e, e cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente quando ho inserito 3, sono uscito da questo ciclo while, questo ciclo while mi teneva intrappolato tutte le volte che il dato inserito fosse un dato eh, non valido, finalmente con 3 questa condizione, guardiamola un po', 3 minore di 0 no, 3 maggiore di 1000 no, quindi falso or falso è falso, il che vuol dire che la condizione a questo punto, se l'ato vale 3, questa condizione del while è falsa. E essendo la condizione falsa, il while non viene più ripetuto, il ciclo non viene più ripetuto. E, e quindi, non essendo più ripetuto, viene considerato come valido, il programma va avanti e fa la moltiplicazione. Dopo aver fatto la moltiplicazione torna su, quindi sono, vedete che sono ancora in un blocco rientrato, perché sono dentro questo for, torna su e passa all'iterazione successiva e quindi in questo caso chiedere il lato 2, dove si verifica la stessa cosa, se inserisco dei dati non validi eh, me li rifiuta, se inserisco un dato valido il mio 4 di prima lo prende. E ovviamente se sono bravo inserisco per subito un dato valido, come nel caso del 5. Eh, quella ciclo while non verrà eseguito neanche una volta, non verrà eseguito neanche una volta perché eh, quando io inserito 5 su questa istruzione 15, questa condizione era già falsa subito, falsa in partenza, quindi il ciclo while non esegue, non, non esegue il suo corpo neanche una volta perché la sua condizione è già falsa prima ancora di cominciare. E quindi tutta questa parte qua non viene mai eseguita se l'utente inserisce subito il dato giusto. Ok? quindi in questo caso non c'è nulla di speciale è quello di cui volevo <ride> arrivare insieme a voi cioè il discorso dei cicli annidati non è una cosa in più una cosa no, particolarmente difficile è semplicemente che a un certo punto all ho un ciclo da eseguire a un certo punto di questo ciclo mi ritrovo a dover fare delle operazioni che a loro volta richiedono di impostare, di impostare, di impostare un ciclo ecco io mentalmente devo riuscire a separare come abbiamo fatto adesso proprio Adesso l'abbiamo fatto proprio per passi. Prima abbiamo fatto un ciclo esterno, poi abbiamo progettato a parte, no, in un angolino, su un foglio di brutta, il ciclo interno e poi l'abbiamo inserito nel punto giusto. Questo mentalmente è ciò che dobbiamo continuare a fare. Poi a livello di codice non faremo ogni volta tutti questi passaggi, eh? però ragioniamo che il ciclo esterno lavora sulla variabile di controllo I e calcola il volume facendo questa moltiplicazione. E non gli interessa nulla del tutto il resto Il ciclo interno lavora sulla lettura del dato Con variabile di controllo il lato che deve essere valido E ripete queste istruzioni qua di input E a lui non interessa nulla il volume Non interessa i, non interessa il numero di lati Cioè ogni blocco fa il suo lavoro okay? E ovviamente combinati tra di loro avremo un programma che si ripete più volte e questa istruzione float viene ripetuta tante volte, cioè scusate, questa istruzione di input viene ripetuta tante volte quanto lo dice questo while per ogni valore di i. Ad ogni i nuovo qua si ricomincia da capo. Giustamente, perché è un dato nuovo e quindi dovremmo leggerlo di nuovo da zero. Vi quadra? Se vi quadra proviamo a fare questo esercizio. Eh, proviamo a scrivere, a costruire questa tabellina in cui eh, riportiamo eh, per i numeri da 1 a 10 la potenza x elevato a 1, la potenza x elevato a 2, x elevato a 3, x elevato a 4. Mm? E cerchiamo di farlo anche qui in modo generalizzato, cioè non metterci a stampare direttamente print 2, 4, 8, 16, no? perché sarebbe un pochino... Lo facciamo generalizzato, quindi eh, diciamo in generale una tabella che ha n righe e k colonne, no? o qualcosa del genere, in questo caso sono 4, eh, e vogliamo stampare no? queste, queste varie combinazioni. All'interno di ogni casella scriverò, ad esempio qua, scriverò 3 alla settima calcolerò, dovrò calcolare e scrivere 3 alla settima che in questo caso è 27 allora, poi qui eh, sulle slide ci sono i singoli passaggi ma come eh, quindi li potete rivedere i passaggi del, dell'esecuzione dell'esercizio eh, lo facciamo insieme invece stiamo costruendo il programma passo passo no? ehm, allora il primo ragionamento che dobbiamo fare qual è? Eh, è capire la struttura dell'output cioè cosa dobbiamo, cosa dobbiamo stampare alla fine? Alla fine dobbiamo stampare della roba eh, ripetuta perché c'è una struttura regolare quindi immagino che dovrò ripetere tante cose e quindi la prima cosa che mi viene in mente è di dire, ok, questo programma a un primo livello di approssimazione stampa delle righe quindi io mi immagino già un ciclo che ad ogni ripetizione, ad ogni iterazione, stamperà una riga, no? stamperà una riga in cui, eh, che ne so, i uguale 0, no, perdon, uguale 1, in cui i uguale 2, ma perché lo chiamo i, scusate, chiamiamolo x, x uguale 1, x uguale 2, con x uguale 3 dovrà stampare questa riga qui. Quindi io mi immagino una parte di programma che fa variare la variabile x da 1 fino a un certo n massimo. E ad ogni valore di x dovrà stampare una riga. Fermiamoci qua. Per il momento, non è finita. Proviamo già a impostarlo. Quindi io ho... Eh creo un nuovo programma che chiamo potenze. Potenze. Ok? E la prima versione del programma fa quello che abbiamo detto. Impostiamo un valore di N pari a 10. Ok? E diciamo che eh, ogni riga corrisponde a un certo valore di X qui faccio una cosa molto banale, eh, eh, creo un ciclo for sulla variabile di controllo x che vada da 1 fino a n. Come lo scrivo il range, Vabbè, il valore iniziale sarà 1, il valore finale sarà n più 1 escluso. E qua banalmente ci scrivo, barando un po', Stamperò Questa è la riga Per X uguale X E ovviamente davanti a queste ci vuole una riga di intestazione Print Questa è la riga di intestazione Questo è il mio primo livello di approssimazione a questo esercizio, stamperà una riga di intestazione e dice di se stessa io sono la riga di intestazione, poi c'è una riga che dice io sono la riga per x uguale 1, io sono la riga per x uguale 2, io sono la riga per x uguale 3 e così via. Quindi noi abbiamo risolto il primo passo del ragionamento, cioè fare un programma che stampi 10 righe e davanti una riga di intestazione, quella riga di intestazione è facile, è fuori dal ciclo for, perché deve essere inserita una volta sola. Adesso dobbiamo concentrarci su che cosa vuol dire stampare una riga, perché non è che posso dire all'utente, guarda la riga è per x uguale 7, fatti tu i calcoli, perché qua ci dovrebbe essere la riga, e i valori di 7 alla 1, 7 alla 2, 7 alla 3, 7 alla 4, te li calcoli da solo, no ovviamente non lo posso dire. Ma anche qua posso ragionare sulla singola riga adesso. Su una singola riga il valore di x, in certo senso, è costante. Non in certo senso, è costante. E cosa cambia su una singola riga? Cambia la potenza. No? Questi esponenti qua, che valgono 1, 2, 3, 4, e così via. Quindi, mentre io avevo le righe che avevo numerato con x, da 1 a n, potrò fare lo stesso valore con le colonne, che le posso numerare con eh, P per potenza quindi avrò la colonna P uguale 1 P uguale 1 la colonna P uguale 2 e così via fino all'ultima che sarà la colonna quindi P vale da, da 1 fino a P uguale 4 ma per generalità mettiamo un K che sia il numero di colonne, in questo caso per noi k uguale a 4. Quando ragioniamo su questo, noi siamo, io prima avevo evidenziato la riga 3, quindi immaginiamo di essere dentro questa riga 3 e dimenticarci del resto del mondo. Qual è il mio scopo nella vita adesso nella riga 3? Il mio scopo nella vita, avendo un valore di x che so già che è uguale a 3, perché in questa riga x vale 3, e stampare il valore di 3 elevato a 1, 3 elevato 2, 3 elevato a 3, 3 elevato 4, fino a quanto eventualmente 3 elevato a k. Ma questo è facile, no? perché basta che noi iteriamo il valore di p, facciamo un ciclo for, con p che parte dal valore minimo 1 al valore massimo k, e per ogni valore stampiamo un numero. Il numero è calcolato come x elevato a p. Questa roba qua sarà x elevato a p. In Python lo scriveremo x asterisco asterisco p. Allora, proviamo a concentrarci sulla stampa della singola riga, quindi. E dove la mettiamo la stampa della singola riga? È dove c'è scritto stampa una riga. Quindi questa, questa procedura che sto seguendo mentale si chiama raffinamenti successivi, cioè io faccio una prima bozza del programma dove metto un'istruzione che sia un segnaposto dicendo va qui farò questo, poi prendo quell'istruzione e la vado a raffinare, vado a espandere, a esplodere, entro dentro e vedo come deve essere fatta. Dopodiché quell'istruzione prima, diciamo, fasulla che avevo scritto non mi servirà più perché l'avrò la sostituita col codice vero e proprio. Quando faccio questo, io adesso lo faccio direttamente qui dalla riga 6 in avanti, però mentalmente dovete, diciamo così, focalizzarvi, concentrarvi su questa istruzione, cioè ciò che facciamo, non guardate più quello che c'era prima. Guarda, faccio una cosa così, lo, lo, lo cancello, okay? lo nascondo. Noi adesso dobbiamo fare questo come se fosse un problema a parte. E come faccio a stampare una riga di potenze di x? Vabbè, semplicemente dovrò variare, l'abbiamo chiamata P, questa variabile in un range che va da 1 a K quindi K più 1 perché K è il valore massimo e che cosa dovrò fare per ciascuno di questi? dovrò stampare niente più niente meno che X elevato a P poi l'estetica la sistemiamo che è il valore corrispondente alla riga X, che per noi qua è una costante, vedete che c'è già un dato, devi stampare la riga X, quello è X, non preoccuparti da dove arriva X, come varia, eccetera. Elevato a P, e P è il mio contatore di colonna, lo potevo chiamare C come colonna, l'ho chiamato P come potenza, fate voi. Eh, quello che manca ancora, vedete che qua mi dà un errore che non ho definito la costante k, allora a questo punto la possiamo definire all'inizio k uguale 4. A questo punto sveliamo il, eh, togliamo questi spazi, questa print non mi serve più quindi la trasformo in un commento. E quindi per ogni valore di x stamperà le varie potenze. Vediamo cosa succede. Eh, succede un po' un casino, ma cerchiamo di capire perché. Lui ha stampato 1, 1, 1, 1. Questi quattro uni sono 1 alla 1, 1 alla 2, 1 alla 3, 1 alla 4, cioè la riga con x uguale 1. Poi ha stampato 2, 4, 8, 16, che sono i valori corretti della seconda riga. Dove è andato? Che sono i valori 2, 4, 8, 16 sono i valori corretti della seconda riga. Poi abbiamo 3, 9, 27, 81, che sono i valori corretti della terza riga e così via. Quindi ha stampato i valori giusti. Questi sono i valori che ci aspettiamo di vedere nella tabella fino ad arrivare a 10, 100, 1000, 10.000. L'unico difetto è un difetto, diciamo così, estetico, eh, dato dal fatto che questi numeri, anziché essere incolonnati, sono sbrodolati tutti uno sotto l'altro. Questo perché? Perché l'istruzione print ogni volta che stampa qualcosa poi va a capo. Allora, questo. È un problemino, diciamo, estetico. Il problema algoritmico l'abbiamo risolto. L'abbiamo risolto nel senso che siamo riusciti a trovare il modo di stampare tutti quei numeri che ci servono. Adesso c'è un problema estetico di incolonarli nel modo giusto. E quindi è un altro sottoproblema. Andiamo a raffinare ulteriormente questa istruzione print perché stampa il valore giusto ma non lo stampa nel formato giusto. Ok? Quindi a questo punto ci poniamo un sotto sottoproblema. Che è, maledizione, come faccio a stampare un numero senza andare a capo nel risolvere, nell'affrontare questo sotto-sotto problema? Non me ne frega niente di chi è P, non me ne frega niente di chi è X, di quale ciclo for sono dentro, perché il mio problema diventa quello. Metà della difficoltà nel risolvere gli esercizi è farsi le domande giuste e chiedersi che cosa sto cercando di risolvere in questo momento. Okay? Eh, allora, come fare la print? Ci serve un'informazione che non avevamo e andiamo a prenderla qui, scusate, qua, ecco, qua, in questa slide 71, forse i numeri sono leggermente diversi dalle vostre perché stiamo anche un po' aggiornando in tempo reale, ma eh, che è una slide che ci dà la sintassi un pochino più ricca, completa dell'istruzione print. E l'istruzione print adesso non stiamo a, a, a, a vedere tutti i dettagli, però oh, questo primo parametro objects vuol dire che dentro la print puoi stampare quello che vuoi, tutti gli oggetti che vuoi. Ma poi esistono degli argomenti opzionali, argomenti opzionali sono due, uno si chiama SEP e l'altro si chiama END, poi ce ne sono altri due che si chiamano FILE e FLASH ma non ci interessano. Eh, normalmente l'istruzione PRINT ogni volta che stampa una serie di valori, immaginate questa PRINT, ora, minuti, secondi, cosa fa la PRINT? Stampa il valore dell'ora, che so, adesso sono 10 10,50, 50, stamperà 10, spazio 50, spazio che ne so, 27 secondi, e poi va a capo, quindi la print di suo, rispetto ai dati che ci mettiamo, aggiunge due cose, aggiunge un separatore, cioè uno spazio che separa un dato dall'altro, che è uno spazio, se non ci piace che aggiunga uno spazio, possiamo decidere noi, dire noi alla print quale separatore usare, in questo caso diciamo il separatore sarà il due punti. E quindi non, non scriverà questa print ora, spazio, minuto, ora, spazio, secondi, ma scriverà ora, cioè 10, due punti 51, due punti 27. Quindi scegliamo noi quale separatore usare. Se non gli diciamo nulla, la print userà uno spazio come siamo abituati a vedere. E la stessa cosa, il parametro opzionale end, perché la print, dopo aver stampato i valori, va a capo. Quindi aggiunge di suo un carattere di fine linea, un carattere di a capo che si rappresenta dalla sequenza di escape barra n. Se noi non volessimo che la print inserisse questo a capo, potremmo cambiare il carattere di fine linea o la stringa di fine linea, end. Ad esempio sopprimendo la capo, end uguale, aperte e chiuse virgolette. Questo fa sì che in automatico la print non aggiunga più non aggiunga più la, la capo, eh, ma eh, aggiunga ciò che voglio io. In questo caso niente, non aggiunge niente. Quindi non va capo e continua sulla stessa riga. Questo può funzionare sia con variabili che con stringhe che con stringhe formattate, è indipendente. La, la print prende i valori che gli vogliamo stampare e poi aggiunge o non aggiunge degli spazi per separarli o degli altri caratteri per separarli, indicando il SEP, separato, il separatore. E chiude, diciamo così, la stampa, non la stringa, non modifica le stringhe, solo la stampa la chiude aggiungendo una capo. Quindi in questo caso, eh, se non volessimo lo spazio aggiunto in automatico, basterebbe scrivere separatore uguale stringa vuota, sì, assolutamente. E quindi in questo caso noi non vogliamo che questo x elevato a p vada a capo, e allora diciamo che semplicemente dopo averlo stampato non andare a capo. end uguale stringa vuota. E quindi, dopo questo 1, il secondo 1 non andrebbe a capo per stamparlo, ma me lo scriverebbe di fila. Tenete presente che il separatore il SEP ha senso solamente se ho più di un valore da stampare. Una cosa, virgola un'altra, virgola un'altra, allora in questo caso queste cose come si separano? Okay? Eh, invece, AND vale sempre, sia che stampi un solo dato, sia che ne stampi di più. Quindi hanno due ruoli diversi. In questo caso che stampiamo un valore solo, il separatore non ha senso, non verrebbe mai applicato, perché il separatore separa i dati se ce ne sono almeno due. Allora, vediamo cosa succede qui. Qualcuno riesce a indovinarlo, Mattia direi che già ha indovinato, viene fuori questa cosa qua. Eh, non va mai a capo e non li stacca neppure uno dall'altro. Allora, cosa possiamo fare? Eh, Massimiliano dice mettiamo uno spazio in end oppure una capo da qualche parte. Ok, ok, ok. Allora, risolviamo due, sono due problemi. No? Perché in realtà eh, la print non lo sa che alcune volte deve stampare un numero e quello successivo deve stamparlo di fianco e altre volte invece deve andare a capo. E quando è che deve andare a capo? Quando cambia x. Quando cambia il valore di x. Quando ho finito una riga e devo andare a capo per, la, per quella eh, successiva. Allora, facciamo una cosa semplice. Mettiamo uno spazio qui. Se mettiamo uno spazio qui li vedremo ancora tutti in fila, ma separati. E già ci piace di più. E poi dobbiamo ricordarci che alla fine di ogni riga dobbiamo andare a capo. Quando è la fine della riga? La fine della riga me lo dice qua, è dopo che ho finito di stampare questa riga, quindi alla fine di questo ciclo for mettiamo una print che non stampa niente, mettiamo una print che non stampa niente, e stampa niente ma ci aggiunge una capo, perché la print se non, non forza un end diverso ci giunge sempre una capo di suo. Tac. Quindi ogni volta che stampo un dato, dopo il dato metto uno spazio. Alla fine del, del ciclo for, quindi dopo aver stampato i K dati, i quattro dati di questa riga, vado a capo. Quindi faccio una print di niente e poi ovviamente la print da sola avrà un end uguale a capo che è sottinteso, non ho bisogno di scriverlo. ok, ho visto dei commenti ma così vedo che qualcuno l'ha cancellato perché volevo commentarlo eh, cosa manca ancora adesso? manca ancora il fatto che non sono ben incolonnati perché è vero che sono così ma non sono ben allineati allora per incolonnarli possiamo usare gli operatori di formattazione delle stringhe eh, vi ricordate l'abbiamo un po' commentato la, l, eh, il fatto di stampare un valore con un certo numero di spazi totali con il numero di cifre prima e dopo la virgola eccetera, no? quindi se usiamo di nuovo una, una f stringa, noi potremmo scrivere che noi vogliamo stampare che cosa? il valore di xp Quindi qui stiamo facendo un giro strano, stiamo prendendo x elevato a p che è un numero, lo stiamo mettendo nelle parentesi graffe all'interno di una stringa formattata. Quindi prendo il numero, lo converto in stringa e poi lo stampo. Voi dite "Ma hai fatto un passo in più". Eh, sì, ho fatto un passo in più, ma perché poi se io lo uso nell'f string posso usare il carattere dei due punti e specificare il formato. In questo caso il formato sarà un floating point. No, è un floating point è un numero intero di decimale. Perché sono tutti interi, non sono a floating point, e per averli incolonnati li voglio magari tutti su 10 spazi. Quindi questo giro strano prende questo numero, calcola questo numero, lo stampa come un numero intero su 10 posizioni, usando sempre almeno 10 posizioni. Se il numero è più corto di 10 caratteri, aggiungerà degli spazi da, davanti. Vediamo se è così, se me lo ricordo bene. Eccolo qua. Quindi, quando ha stampato l'1, in realtà lui ha stampato questa cosa qui. 9 spazi seguito da un 1. Altri 9 spazi. Poi, in realtà, ci ha aggiunto uno spazio in più. Questo qui, perché è questo end. Quindi ha aggiunto lo spazio in più, qua. Lo possiamo vedere se al posto di end mettiamo una sbarra verticale di visibile, per farci vedere che c'è. Poi la possiamo togliere, di nuovo rimettere lo spazio. Forse a questo punto non ci serve neppure più, perché visto che abbiamo messo tanti spazi davanti ai numeri, possiamo mettere una stringa vuota qua, perché la spaziatura già ce la mettiamo noi, dentro la formatazione del numero. Ma questi, se lo vogliamo, sono dettagli, uno spazio di più, uno spazio in meno. Uh, Andrea mi chiede se nell'output formatato SEP perde il suo significato: no, no, nel senso che SEP serve se tu avessi più valori da stampare, quindi se io stampassi questo, poi stampassi il valore di K e poi stampassi un'altra cosa 33, allora tra questi tre valori ci sarebbe separatore SEP indipendentemente dal fatto che i singoli valori siano stringhe formattate, numeri, costanti, variabili, non importa è solo diciamo così, questa virgola qua che separa gli argomenti della print come viene stampata, che cosa corrisponde se ho un argomento solo il separatore non serve, non, non viene mai usato e conta solamente il finale quindi normalmente si cerca di usare la formattazione di campo per eh, diciamo così, dare lo spazio giusto e, e si annulla l'end per, per poterli poi concatenare uno a fianco dell'altro eh... Allora, Sofia mi dice eh, avevamo usato 10S al posto di 10D sì perché S sta per stringa D sta per numero decimale adesso stiamo lavorando su una versione aggiornata di quelle slide in cui si raccontavano queste cose dove ho messo dentro le tabelle eh, vi ho detto che quell'argomento io non volevo diciamo così, entrare troppo nel dettaglio perché veramente ci sono fatti miliardi di, di, di dettagli, ma voi vi appassionate sempre queste cose qua, lo spazio in più, lo spazio in meno. E, e allora eh, stiamo, pubblicherò, giorni, stiamo rifinendo eh, una versione di quella dell'unità 2, se non sbaglio, eh, dove si, si parlava della formattazione delle stringhe. Dove a questo punto ci sono tutte le tabelle con tutti i vari codici di formattazione, dista per decimale, quindi numeri interi, f per float, eh, s per stringhe. Ok, questa è la tabella che volevamo. Eh, Maria vorrebbe centrare i valori nella tabella col, col carattere di circonflesso? Sì, lo puoi fare, ma secondo me non viene bene perché i numeri, in questo caso, sono centrati più o meno. Ma i numeri vengono bene se sono incollonati a destra, non centrati, perché le unità sono incollonate sulle unità, le decine sotto le decine. Dalle scuole elementari in avanti abbiamo imparato a far così. Ehm. Mm. Um. I metodi di formattazione dobbiamo ricordare le memoria. Allora, il discorso di ricordare la memoria delle cose vi preoccupa molto? Eh, no, eh, potremo, adesso dobbiamo capire in che forma, ma vi, sicuramente vi lasciamo anche durante l'esame. Ma anche adesso, diciamo così, durante gli esercizi, consultare la documentazione che vi serve. È chiaro che vi dovete ricordare che esiste quella cosa, dice ah, ma devo mettere gli spazi, come faccio a metterli? E, ah, aspetta, c'erano gli operatori di formattazione, andiamo a vedere come sono fatti. Allora, il singolo lettera dove mettere il numero, eccetera, eh, lo andiamo a vedere, poi magari i due che usiamo di più, anche, anche senza farlo apposta, ce lo ricordiamo, okay? eh, però eh, il passo precedente è ricordarsi che esiste questa possibilità, e quindi possiamo usare un attore di formattazione dentro un F string per modificare la visualizzazione del numero, mm. eh, se eh, Andrea mi chiede una dispensa sintetica, se andate dove c'è il libro, sulla pagina dell'editore, potete scaricare le appendici. Una delle appendici è proprio il riassunto del linguaggio sul libro di testo di Orsman. Eh, oppure andate su docs.python.org e trovate tutto. No? Ogni tanto nelle slide vedete che c'è un link, anzi, in queste tabelle, sulla formattazione ho proprio messo il link alla pagina sul sito ufficiale di Python dove c'è questa informazione però eh, io lo sapevo che finiva così nel senso che ci, eh, ci andiamo a impelagare in questa formattazione quando in realtà ricordiamoci che la formattazione era un sotto sotto problema rispetto al sotto problema di stampare una riga rispetto al problema di stampare la tabella stiamo lavorando contemporaneamente su tre livelli abbiamo tre livelli di, di pensiero di cervello che dobbiamo tenere separati quelli più Importanti sono in questo caso quelli più esterni, che sono i livelli algoritmici. L'ultimo è un livello, io lo chiamo senza offesa, estetico, ma perché di fatto questo fa. No? Um, ci manca ancora un pezzo, però, per finire l'esercizio, che è quello di stampare la riga di intestazione, perché vorrete mica lasciare scritto così, questa è la riga di intestazione. Allora vuol dire che al posto di questa print, questa è la riga di intestazione, dovremo anche lì scrivere delle intestazioni di colonna, che sono, scriveremo x alla 1, x alla 2, x alla 3, x alla 4, fino a k. E come? E beh, Di nuovo, anche qua, visto che dovremo farlo uno per ogni colonna, faremo un ciclo, uguale a prima. Range di 1k più 1. Questo ciclo, attenzione che non è un ciclo annidato in niente, è un ciclo a parte, lo faccio prima, poi quando ho finito questo ciclo comincio quello grosso sulla x. E cosa ci devo stampare qua? Dovrò stampare di nuovo, attenzione con end uguale 0, cioè end uguale stringa vuota, così non ci metto, non va a capo. Dovrò stampare qualche cosa che sia come x uguale x elevato a, no? quindi potrebbe essere un x elevato, scriviamo così, a, no scusate, f, cioè, mi sono incasinato, cancello tutto. Allora ci metto una stringa formattata che contiene dentro x, il simbolo x, non, non il valore di x che non esiste ancora il simbolo di elevato, e poi il valore di P più 1. Scrivo così andando a capo, così lo leggiamo più facilmente, poi dopo, quando abbiamo finito di ragionarci, lo condensiamo. E, ehm, vai, proviamolo così. Quindi al posto di stampare questa riga di intestazione, stampiamo... Qui sarà x alla 1, x alla 2, x alla 3, x alla 4, scritti così. Vediamo cosa viene. Allora, sono pirla perché ho fatto più 1 e non serviva, perché p partiva già da 1. Quindi Infatti vedete che ci scrive x alla seconda, terza, quarta, quinta e non 1, 2, 3, 4. Quindi scusate, questo più 1 lo togliamo. E rivediamo. Allora, qui mi dà due problemi. uno che li scrivo tutti appiccicati, quindi anche qui li devo spaziare, e due, che non va a capo, perché ovviamente la, la prima riga deve iniziare a capo. Vabbè, il fatto di andare a capo lo risolviamo facilmente, perché basta mettere una print di a capo dopo questo for, quindi questo for stampa le singole colonne della riga di intestazione, e poi vado a capo, e quindi questo l'abbiamo risolto facilmente. Ma poi eh, dobbiamo spaziare, mettere degli spazi tra questi, Uh, quindi noi dobbiamo formattare P stampandolo a questo punto non su 10 spazi ma solamente su 8, qualcosa così. Perché 8? Perché altri due caratteri sono stati presi dalla X e dall'accentino. E quindi vediamo un po' cosa mi viene. No, mi viene male perché a questo punto faccio x elevato, tanti spazi, poi 1. Quindi magari quest'uno qua lo allineo a sinistra e quindi metto il minore, non perdiamoci su queste cose eh, questo potrebbe essere un modo, solo che poi questa stringa è allineata a sinistra e non a destra quindi dovrei a sua volta formattarla e qui ci si perde se vogliamo la giornata, a cercare di farlo venire perfetto okay? ehm... siamo riusciti a stampare le intestazioni anche se non sono allineate perfettamente come vorremmo eh, in realtà il modo giusto di farlo sarebbe prendere il numero, convertirlo in stringa, concatenare tutto in un'unica stringa e stampare la stringa allineata a destra però, come dicevo, rischiamo di perderci più tempo su questo che non sulla parti, diciamo così, algoritmiche quindi, accontentiamoci così eh, poi se vogliamo andiamo a raffinare ma oggi volevo parlare di cicli, non tanto di formattazione, ok? E questo è il risultato ehm... Ehm... Volevo solo riprendere Un paio di commenti che ho visto eh, Prima ed Daria in particolare Mi diceva ma io avrei anche potuto mettere Dentro end Tanti spazi quanti ne servivano Per incolonnare Sì Giusto, quanti sono però questi spazi? Come fai a calcolarli? Perché qui sono 9, qui sono 7, qui sono 5, quindi è vero, si poteva benissimo fare, quindi mettere insieme spazio per 9, ricordate che si può moltiplicare una stringhetta per, per un numero per ottenere la ripetizione di questa stringa, però ti creavi il problema in più di eh, immaginare quanto era lungo il numero e quindi per differenza quanti spazi devi aggiungere e invece così ci siamo tolti il problema diciamo a lui, a Python senti, stampami un numero e io voglio che in totale occupi 10 spazi 10 cioè, caratteri e quindi metti, aggiungici tu qua, tanti spazi quanti servono per far sì che il numero complessivamente impieghi 10 eh, caratteri e quindi questo conto se lo fa lui Certo, era anche un modo quello, ma eh, ti richiedeva di insomma, farti un, un, un logaritmino per sapere quante cifre, eh, c di quante cifre era composto il numero, oppure convertirlo in stringa, a misurare la lunghezza della stringa, però capisci che aggiungevi com complicazione, no? cercando di fare a mano una cosa che in realtà eh, lui poteva già fare. Però era sicuramente un approccio valido. Ehm... Um... Ok, um, diciamo i videati che condividete le, le, le, le guardo poi diciamo, intervallo perché eh, altrimenti ci blocchiamo. Um, non riesco diciamo, a seguire in tempo reale tutto così. Um. Ok, se il numero Francesco occupa più caratteri di quelli che gli abbiamo dato, lo stampo lo stesso, ma chiaramente eh, l'incoronamento si perde. Cioè Ovviamente lui, eh, se fosse un numero con 11 cifre, eh, te le stampa tutte le cifre 11, anche se gli hai dato solo 10 spazi, e poi ovviamente sborda il resto, perché eh, per lui è più importante stampare il numero che non mantenere l'incolonnamento. No? Ok, ma non volevo che questo ci distresse dal fatto che noi abbiamo fatto due cicli dati uno dentro l'altro. Perché? Ma Devo dire che non ci abbiamo quasi pensato al fatto che abbiamo fatto due cicli fora e andati uno dentro l'altro. Ci è venuto così. Ci è venuto così sulla base di come abbiamo decomposto il problema. L'abbiamo decomposto, diciamo così, prima per righe e poi all'interno di una riga le varie colonne. Se io adesso vado a vedere che cosa succede all'interno dei due cicli, io ho... Uh, guardate in che ordine vengono eseguite le, le elaborazioni, noi avevamo questi due cicli, qua, ciclo esterno che gira su x da 1n, da 1 a 10, ciclo interno che gira su p, la cui variabile di controllo è p, che varia da 1 a 4, ok? Uh, e nella stampa finale abbiamo visto, adesso qui è tutta bella incolonnata, ma noi ci ricordiamo com'era la prima versione quando i numeri erano tutti uno sotto l'altro. E lì si vedeva meglio in che ordine risputavamo fuori questi numeri e quindi in che ordine venivano eseguite le operazioni. E le operazioni vengono eseguite per righe. Quindi noi avevamo questa prima casella in cui x uguale 1 e p è uguale 1. Prima, poi abbiamo questa casella in cui x uguale 2 e p, scusate, ho detto una stupidaggine, x uguale 1 e p è uguale 2. Poi abbiamo questa casella in cui x uguale 1, più uguale 3. Poi abbiamo stampato questa casella, x uguale 1, più uguale 4. Poi siamo andati a capo, x uguale 2, più uguale 1. x uguale 2, più uguale 2. x uguale 2, più uguale 3 x uguale 2, più uguale 4. Poi siamo contati a capo, x3, più 1 x3, p2, x3, p3, x3, p4, eccetera eccetera. L'ultima riga era quella con x che vale 10 e p vale 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Allora, cosa vediamo? Nell'ordine in cui le abbiamo scritte, eh, vengono calcolate. Allora, cosa vediamo? Vediamo che il ciclo più esterno, quello con la x, è più lento. 1, 1, 1, 1, poi cambia 2, 2, 2, 2, poi cambia 3, 3, 3, 3. Il ciclo più esterno cambia una volta, ogni volta che quello interno ha fatto tutto il giro. Quindi quello col ciclo più uguale a 1, che è quello più interno, quindi quello esterno è lento. Quello invece interno è invece più veloce. Quindi per un valore della x, 1, quello interno fa tutti i valori, 1, 2, 3, 4. Poi quello esterno si incrementa di 1, sono qua sul 2, quello interno fa tutti i valori, 1, 2, 3, 4. Quindi il ciclo interno si ripete diciamo, più velocemente acquisendo tutti i valori che deve acquisire per ogni singolo valore del ciclo esterno.